Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial su Microsoft Teams dove impareremo come partecipare a una riunione. Dopo aver effettuato l'accesso al nostro team, per esempio in questo team di formazione, fra i post troveremo il link alla riunione programmata. Basterà cliccare su di esso e saremo aiutati dall'icona che rappresenta il calendario per trovarci poi davanti a una nuova schermata. Si aprirà quindi in dettaglio come partecipare e dovremo cliccare sul tasto in alto a destra Partecipa. Saremo quindi pronti a prendere parte attiva alla nostra riunione e modificare o meno le impostazioni di partecipazione, cliccando sull'icona con la raffigurante la webcam e quella dell'altoparlante per attivare o disattivare il video o l'audio se invece la riunione non dovesse essere programmata ma ci dovessimo trovare dinanzi a una chiamata diretta noteremo in basso a destra che ci sarà appunto una chiamata attiva in arrivo e potremo decidere anche qui di partecipare con video o solo con la voce Potremmo allora iniziare finalmente la nostra conversazione. Potremmo anche visualizzare le persone che stanno partecipando, visualizzandole da questa icona, o abbandonare la riunione quindi terminarla cliccando sull'apposito pulsante di interruzione della comunicazione. Per questo tutorial è tutto. Vi auguro... Un buon proseguimento del vostro lavoro.